Ed eccoci siamo tornati in onda in diretta sulle fonti tv per continuare a commentare nel nostro speciale BCE Board la decisione della Banca Centrale Europea, questo nuovo rialzo di 25 punti base che fa già discutere e spacca anche i nostri eh, telespettatori che proprio attraverso la nostra chat live stanno esprimendo le prime opinioni e naturalmente io chiamo in causa il nostro Jean Ergas che ci aiuterà tra l'altro proprio a tradurre le parole di Christine Lagarde per per comprendere, ecco, non solo questa scelta della BCE relativa al mese di maggio, al meeting del mese di maggio, ma soprattutto per cogliere qualche eh, parola, mm. dichiarazione, dato interessante per comprendere le prospettive future. Gian, io ti ringrazio come sempre per essere qui con noi Però... oggi. Ecco innanzitutto un commento Gian 25 punti base non 50 come avevamo detto per gran parte insomma degli analisti questo era il dato ma in realtà nelle nell ultime ore c'è ecco, stata questa virata poi ti leggo anche i commenti dei nostri telespettatori. Ma io direi che effettivamente io sono partito dalla premessa che queste facevano in assoluto un minimo 25 che aumentavano i tassi che non si facevano spaventare assolutamente da quello che stava succedendo diciamo, nel mondo bancario se no non avrebbero fatto assolutamente nulla avrebbero scorto il rischio sistemico si è fatto 25 secondo me sarà molto interessante quando poi magari sarà la conferenza stampa se le chiedono ma signora ma, ragazzi, ma qui hanno anche discusso di fare 50, secondo me lì c'erano degli oltranzisti e noi vedremo lì forse un atteggiamento un po' più, non dico duro, ma linea più ortodossa, erano sì abbiamo fatto 25 adesso, però noi continueremo a valutare i dati, Ossia, questo è estremamente mm. importante. Ricordiamoci che qui c'è una DSE che sta facendo a botte, un'inflazione che è appiccicosa, sta facendo a botte secondo noi con un... Score rate che non scende in senso reale, dal 5,7 al 5,6, che è l'umore, non è assolutamente segnale, abbiamo un economia che regge e dunque per questo che hanno fatto anche i 25 punti base invece di starsene fermi come dicevano alcuni. Io avevo tre possibilità, vedevo i uh -huh. 50 a cui assegnavo un 20-30% di possibilità, poi vedevo un 25 che era il minimo e non vedevo assolutamente che essi stessero fermi. Per nulla qui c'è una situazione nell'Eurozona. Che diciamo, dico che sia rosea, però un'economia che regge, c'è un TTF, che è la cosa più importante, che sta a 36, contro uno strike price di 180 sull'Unione Europea, come diciamo, sussidio o copertura, chiaramente, ossia per costo eccessivo, abbiamo una, un consumatore che è più fiducioso, secondo noi, e abbiamo anche una disoccupazione che sta a livelli record bassi, del 6,5%. Dunque, cosa dice la BSE? La BSE dice, inflazione è far too high for too long sarà cioè del comunicato ce sì, è, è assolutamente e, adesso quello lo commentiamo dunque, parola per parola dobbiamo, dobbiamo agire ossia estremamente semplice le domande per ragazzi saranno siamo arrivati o stiamo arrivando a una politica sufficientemente restrittiva sì o no siamo a rischio di una recessione sì o no, abbiamo visto 0,1% sì. di crescita, e poi chiaramente lei dice noi siamo ancora in linea con le prospettive dell'inflazione e vorrebbe che lei ce li confermasse. Ma ricordiamoci: il discorso è estremamente semplice qui, non si possono fare confronti facili tra la Federal Reserve e la ECB. La Federal Reserve opera in un contesto economico che è dinamico: uh -huh. nel senso che, effettivamente, qui anche le richieste salariali possono calare repentinamente, c'è un mercato del lavoro in Europa, il mercato del lavoro non c'è il mercato del lavoro viene riaggiustato con i contratti poliennali e qui c'è una spinta a livello dei salari che è molto forte e c'è una flessibilità a senso Leo. unico del salario che è all'insù e dunque come diceva il famoso Luciano Lama della mia gioventù il salario diventa la variabile indipendente a prescindere dall'aumento della produttività dunque lei deve fare a botte con questa realtà di una dinamica salariale che non rientra nella macro la microeconomia Certo, certo, chiarissimo. Uh, direi proprio Gian. andiamo ecco, a leggere il comunicato così, innanzitutto ecco, per avere dei dati in più, uh, per capire meglio ecco, questa scelta di uh, aumentare di 25 basis point. Allora, uh, come inizia il comunicato? Inizia così, le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate per troppo tempo, lo, lo dicevi prima tu, alla luce delle continue pressioni inflazionistiche elevate il Consiglio appunto, ha deciso di aumentare di 25 basis point. Nel complesso le informazioni in arrivo supportano ampiamente la valutazione delle prospettive di inflazione a medio termine che il Consiglio Direttivo ha formato nella sua precedente riunione. L'inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi ma le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Allo stesso tempo i passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell'aura euro mentre i ritardi e la forza della trasmissione dell'economia reale rimangono incerti. Ecco Gian, uh, insomma quello che, che dicevamo prima, sì c'è stata una correzione mm. uh, del dato dell'inflazione, però uh, questa uh, rimodul rimodulazione non è sufficiente, insomma l'inflazione rimane alta uh, nel continente anche europeo e quindi c'è bisogno di una, un nuovo intervento e così la BCE ha fatto in sostanza. Ma io credo di sì, effettivamente, poi ricordiamoci anche che qui c'è un grosso problema, che che c'è un eccesso di cash in giro, c'è moltissima liquidità in giro. Lo commentavamo ieri, per esempio. Siamo contattati il nostro noto stamattina, anche ieri, per la eh, Federal Reserve. Ossia, qui sono due economie oramai nel mondo: c'è cioè, l'economia delle banche centrali, che è quella che abbiamo imparato diciamo all'università, macro 1, macroeconomia 1 così via chiaramente, ossia politica monetaria, la banca centrale alza i tassi, l'inflazione scende perché non si possono più indebitare per comprarsi anche così cose frivole i consumatori, poi c'è l'economia reale, e questa è l'economia che sta giocando, l'economia reale non è macroeconomia 1, l'economia reale è un eccesso di cash nel sistema, qui c'è moltissima liquidità in giro, c'è moltissima liquidità a due livelli, a livello del consumatore che ha ancora molti soldi e due a livello delle imprese che chiaramente non avendo fatto anche investimenti in via capitale per colpa pandemia hanno molto cash, allora a questo punto loro non hanno più bisogno di questo credito bancario. Io ho visto il rapporto sui prestiti bancari all'azione del credito, però chiaramente c'è un disconnect molto forte come c'è anche negli Stati Uniti, ossia i tassi salgano questo è vero, c'è meno domanda di credito, ma questo non vuol dire che le imprese debbano smettere di investire o che i consumatori smettono di consumare. Allora, come si spiega questa terrificante stretta creditizia con i dati dei PMI, dove ci fanno vedere un servizio dei servizi Eurozona che sta scoppiando di salute più sano di un pesce? Non si so, dico più sano di un pesce, più sano di una balena. Questi hanno un sacco di soldi. Se questo è estremamente importante è capire che c'è un rapporto diverso oramai, Qualcuno riguarda l'impatto marginale della politica monetaria sul consumo e c'è questo excess demand di cui stava parlando Power proprio ieri, cioè, ricordiamocelo, questo, qua, qua c'è una semiglianza molto forte, qui c'è un accumulo di cash e ci sono due economie, c'è l'economia delle banche centrali e del GDP allora a quel punto il GDP è un'altra con una costruzione secondo me, statistica amministrativa che è con cui io gioco a piacimento e far uscire il numero che voglio perché si può manovrare, molto semplicemente e poi c'è l'economia del cash del liquido, come diceva il grandissimo Alberto Sordi, io sono un romano dunque sono seguace di Alberto Sordi uh -huh. della liquido economy è il famoso liquido e quel liquido <ride> c'è cioè, come e dunque questo è il problema drenare questo liquido e sì. qui la gente continua a spendere Certamente. Ecco, A proposito di analogie tra Fed e eh, BCE, diciamo che anche la parte del comunicato che stiamo per leggere ricalca un po' quello che è stato detto ieri. Mm. Andiamo nello specifico. Le future decisioni del Consiglio Direttivo assicureranno mm. che i tassi ufficiali siano portati a livelli sufficientemente restrittivi per conseguire mm. un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario. Qui insomma certo. abbiamo detto tante volte non si molla rispetto all'obiettivo eh, che è stato eh, più volte indicato. Il consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione, in particolare la decisione sui tassi ufficiali del consiglio direttivo continuerà ad essere basata sulle valutazioni delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo della dinamica dell'inflazione sottostante e della forza della trasformazione. Trasmissione della politica monetaria. Quindi, insomma, ecco, ci stanno dicendo: l'obiettivo rimane quello eh, il solito, cioè il chiaro. target del, del 2%, da quel numero per ora non ci si scosta, eh, rispetto a quello che succederà in futuro decideranno step by step valutando i dati mm -hmm. macro ecco, che arriveranno insomma, di settimana in settimana per posizionarsi, a differenza ecco, di marzo non, non hanno messo ecco, il, le mani avanti anticipando insomma, dei futuri rialzi oppure delle pause, diranno beh, vedremo la situazione e agiremo di conseguenza. Pensa un po' questo riassunto che possiamo fare? Ma io direi di sì, effettivamente, per il semplice motivo che loro vogliono tenersi tutte le opzioni aperte. È chiaro che se domani ci dovesse essere un sinistro bancario, io spero che non ci sia, io credo che oramai, ossia sì, avremo ancora questi subugli, sicuramente possiamo anche parlare dopo di Pack West e Stati Uniti, ma non so se sia di rilevanza di pertinenza di questo non so, eccellente, programma, non so, eccellente programma, però chiaramente loro vogliono tenersi un attimo le aperte le opzioni, o se non vogliono più impegnarsi, non possono più dire che bisogna salire e aumentare ancora i tassi e così via. Probabilmente secondo me lo faranno, lo faranno per un motivo estremamente semplice, perché loro dicono will be brought, ossia il l'inglese sarà portato a un livello sufficientemente restrittivo, il che mi fa capire questa è una primitiva analogia primitiva semmo, analisi, edegesi sintattica dalla sintesi che qui non siamo ancora a questo livello, mm -hmm. bisogna arrivarci. Allora quanto sarà questo livello? Io sparo, io sparo dall'Anca, sono un ex trader, io penso che si andrà sui 3,75 secondo me, mm -hmm. perché qui abbiamo ancora un tasso della BCE che è fortemente sotto il core rate e secondo me loro non riusciranno ad abbassarlo con questo livello, ossia il call rate sì, forse nel tempo scenderà, ma la nostra è estremamente appiccicosa, non dovranno alzare i tassi, i tassi rimarranno alti. Questo è un discorso estremamente semplice. L'inflazione col tempo scenderà, ma scenderà lentamente perché c'è questo eccesso di cash in giro e di liquidità molto importante. Loro non si impegnano, ma si tengono le opzioni aperte. Io scongiurerei dal fare l'esempio che hanno fatto molti ieri, mm -hmm. che quando francamente il Buon Powell non ha né diciamo così. Ha messo ne, negato o sconfessato possibilità di una pausa, non ha detto sì, ci sarà la pausa, no, non c'era la pausa. I'm keeping my options open. Io non lo so e yeah. vedremo. Nel frattempo faccio quantitative timing e ricordiamoci che qui stanno facendo anche il quantitative timing a 15 miliardi, sembra il effettivamente. Il mese c'è scritto anche qui. E dunque loro continuano questa politica duplice perché questa è la strategia duplex dove c'è l'aumento dei tassi di interesse che è palese e noi lo vediamo e poi questo chiaramente porta a un innalzamento del costo di dipendenza a dipendere dai singoli paesi di trasmissione tramite servizio o tramite rete bancaria che è diversa uno per efficienza del servizio e due per il sistema bancario e due per come valutano lo spread rischio e due c'è questa riduzione della liquidità nel sistema tramite questa vendita di obbligazioni. Ma ricordiamoci anche nell'eurozona il separto obbligazionario a livello aziendale gioca un ruolo molto minore, sono mercati molto piccoli corporate in confronto agli Stati Uniti e quello che conta di questo discorso del quantitative timing non è il rischio aziendale o il finanziamento aziendale ma l'impatto sul rischio sovrano credito e abbiamo visto chiaramente molto importante che lo spread Italia-Germania sta sotto i 200, siamo cioè, più arrivati a quei livelli assurdi sarà anche perché il governo italiano sta perseguendo una politica moderata o perché chiaramente a un certo punto è sceso il TTF, questa pressione sui governi si allenta, c'è più spazio per una politica fiscale, nonostante che Moody's ci abbia messo proprio sulla prima lista primo candidato per un declassamento, Vero. ossia questo ha avuto pochissimo impatto, molto importante che c'è stato poco diciamo eco di queste dichiarazioni di Moody's dove dicono Prime candidate, se non vado errato, per un downgrading a non investment grade. Due anni fa questo avrebbe provocato lo scompiglio totale, caporetto. Moody's parla, Italia trema. Questa volta non fatto discorsi tipo reddentisti, ma l'Italia non ha tremato. Italia ha detto siamo qui, siamo forti, mm. andiamo avanti. Sì. Qui c'è una disoccupazione che scende in Italia, c'è un manifatturiero che si riprende. È un è PIL un che sale che spende. sorprendentemente. già l'abbiamo commentato proprio il dato dell'ultima eh, settimana. Una leggera, mm. eh, leggera eh, ascesa, però comunque insomma un segno mm. più davanti che non, non ci aspettavamo. È stato un dato superiore rispetto alle attese degli analisti. Quindi, insomma,. Un sistema che ancora tiene almeno, almeno per il momento. Io volevo ecco, coinvolgerti appunto alle, eh, nelle riflessioni che eh, ci arrivano mm. da casa, dai nostri telespettatori, perché ti dicevo, si è scatenato un po' il dibattito no? sulla decisione dell'aumento yeah. di 25 punti base. e eh, Abbiamo ecco, Matteo che dice eh, che è stato in realtà appunto una, un aumento timido, e come sempre fanno solo quanto previsto dal consensus, e invece un altro telespettatore, anche lui, Matteo. Eh, dice che invece bene, va bene così, siamo a 3,75 con una prospettiva di arrivare al 4,25 non è stato affatto un, un timido aumento con i recenti problemi che ci sono anche delle banche ecco quindi due eh, posizioni completamente diametralmente opposte eh, come ti senti ecco, di, di commentare Gian? Aumento timido oppure no? Ma io credo che non sia fatto un aumento timido mm. per venire a sentire anche quello che dice Allagard dopo. Okay. Se fosse Allagard dopo ci dice, dice non ne pensiamo, devono ancora innalzare i tassi. Il discorso è estremamente semplice qui. Loro hanno detto, io sono più, diciamo, un rispetto chiaramente moltissimo tutte le opinioni, sono molto interessanti e molto valide, però io direi a questo punto essere timidi è una situazione in cui è quasi fallito il credito svizzero, che qui eravamo veramente all'orlo loro bar, come avevamo previsto in molte emittenti, molti media abbiamo anche detto, qui ci fa il potto e il potto c'è stato, ne parlavamo sin da novembre, a ottobre. Una situazione in cui si è stato subuglio sul mercato americano, ossia chiaramente qui nessuno non sapeva tra palloni cinesi, banche che saltano, quello sarebbe successo. Sì. Sì, abbiamo corso un grosso rischio anche qui, finora per il momento, io dico provvisoriamente, abbiamo riuscito a tappare la palla. Io prevedo altri fallimenti negli Stati Uniti e poi ancora subuglio, però sarà una crisi tipo savings and loans anni 80, che alla fine è costata 100 miliardi, uh -huh. ossia però tapperemo la falla. Ma non credo che porti lo scompiglio mondiale a questo punto. E dunque, io, personalmente, non timido: per questa gente che va avanti, non credo che abbia neanche i pesi di piombo. È una decisione ponderata e secondo me non esiteranno a puntare ancora i tassi qua bisogna aumentare i tassi qui c'è un'inflazione che è persistente che è forte, che è appiccicosa e siamo nell'ultima fase dell'inflazione che è quella delle attese ossia ci sono quattro fasi dell'inflazione tipo le quattro stagioni di Vivaldi c'è chiaramente sì. la prima fase che è il petrolio tutti ah, il petrolio sale, i prezzi salgono poi c'è la seconda fase è quella delle catene di rifornimento ah, i beni salgono perché le catene di rifornimento non funzionano poi c'è la terza fase che può essere vista chiaramente dal punto di vista di non dico servizi ma di alcuni che cominciano a dire chiaramente qui c'è molto denaro in giro e poi c'è la quarta fase che è l'ultima, che è quella delle attese e delle aspettative inflattive e siamo lì e questa è la fase più volatilità, più difficile da valutarsi perché se la gente crede che i prezzi salgano, i prezzi salgono e i prezzi saliranno e qui siamo davanti diciamo a dei rinnovi contrattuali molto forti secondo me qui loro hanno veramente per i loro ecco Gian. Prima di andare eh, in pausa pubblicitaria, perché ti diamo veramente qualche eh, secondo per eh, riprenderti un attimo, perché poi sarai impegnato appunto dalle 14:45 ora italiana con la conferenza eh, live di Christine Lagarde. Un ultimo flash per quanto riguarda il tema della recessione, perché ieri insomma mi sono segnata un po' le parole mm. di Powell eh, rispetto a, a, questo, a questa tematica. E che cosa ha detto Powell? Che eh, sì, effettivamente effettivamente c'è una crescita, un ritmo modesto, ma non ha mai nominato la parola il termine recessione. Ecco, su questo punto la Lagarde secondo te che cosa dirà? Ma secondo me la Lagarde dirà effettivamente che l'economia eurozona, sta cavando meglio di quanto non mm. si credesse, che siamo sono riusciti a scongiurare i grandi pessimisti che mi fa piacere chiaramente, c'è stato il 0,1% di crescita, c'è stato questi TF che crolla, questo prezzo del gas che scende. Questo fabbisogno energetico che viene ormai rifornito da altri paesi su breve termine. Vediamo quello che succede l'anno prossimo quando finiscono le scorte, diciamo così, ataviche di gas russo. Sì. Un mercato dell'LNG che funziona e un tasso di occupazione basso. Secondo me lei dirà che lei probabilmente non vede una recessione, non vedrà sicuramente una crescita forte, ma che l'economia eurozona sta reggendo nel suo complesso, nonostante ci siano delle disparità tra i paesi. Questo effettivamente. è estremamente semplice, però che l'eurozona non può sganciarsi dal resto del mondo. Ricordiamoci, molto importante per l'eurozona, la ripresa cinese, sì. la ripresa dei paesi emergenti e questi per il momento sembrano tenere, uh -huh. non è brillante ma stanno tenendo eh No, Sì, certo, abbiamo, abbiamo visto anche a proposito di, di tenuta mm. dei mercati asiatici della Cina, abbiamo commentato anche in questo caso il PIL, che comunque insomma, è dato significativo, c'è stato anche lì eh. una, un, un rimbalzo dal 2,9% delle attese al 4,5%, quindi insomma mm. con le, le riaperture ecco, post-Covid eh, anche l'economia cinese eh, riprende un pochino a macinare. Gian, veramente un minuto di pausa pubblicitaria così... Eh, Prego. Riprendi un attimo fiato, bevi un goccio d'acqua perché poi si va tutti in filata, ecco, con la conferenza stampa di Cristina Guard. Quindi veramente 60 secondi e ritorniamo. Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro speciale BC Board, prontissimi per la conferenza stampa di Christine Lagarde. Sono arrivati, eh, e soprattutto è arrivata eh, la nostra eh, donna di riferimento, Christine Lagarde. Cercheremo di capire eh, molto di più della decisione dei tassi di interesse e il nuovo rialzo di 25 punti base. Allora andiamo direttamente eh, proprio a sentire ecco, il discorso di Christine Lagarde tradotto live dal nostro Jean Ergas. benvenuto rappresentando i partecipanti sì. c'è questa conferenza ibrida online e dal vivo ecco parola ragazzi buon pomeriggio vi diamo il benvenuto troppo alto le prospettive inflattive la luce di queste pressioni continuate bisogna aumentare i tre punti di tassi di riferimento a 25 dice overall tutto sommato, molto importante tutto sommato, c'è un'eccezione qui. Inflazioni prospettive. Allora qui sta facendo il confronto tra headline e core che rimane forte. Gli precedenti aumenti tassi sono stati trasmessi in maniera energica al finanziamento Eurozona però come dicevamo prima la forza di questa trasmissione rimane incerta allora noi ci assicureremo effettivamente che porteremo i tassi a un livello sufficientemente restrittivo e arrivare al nostro obiettivo medio termine 2% e saranno ottenuti a quel livello cui cui preparati per tassi altri Continueremo a seguire un approccio basato sui dati Allora le nostre decisioni effettivamente monetarie sono basate sulle prospettive infattive La dinamica dell'inflazione e diciamo, la forza, diciamo, la capacità la potenza di questa trasmissione monetaria. Allora le, i tassi di interesse rimangono lo strumento principale. In parallelo continuiamo a ridurre questo portfoglio APP, questo portfolio di obbligazioni, ha un passo misurato e prevedibile. Allora, sull'APP, che era quello per il rischio paese, loro smetteranno di reinvestire a luglio del 2023. come vediamo l'economia allora, Previsione: guardando l'economia economica, economica 0,1% più secondo i dati plenari Eurostat presi di base di energia di rifornimento più diciamo flessibile. Poi chiaramente questo continuo consumo società e case. Ma la domanda proprio di consumo probabilmente è rimasta debole. Ma la fiducia a consumo. Fiducia a con fiducia consumatori e business migliora ma rimane più basso di pre-Ucraina vediamo che è divergente verso settori economia il settore manifatturiero sta smaltendo gli ordini i servizi crescono più forte perché c'è la riapertura dell'economia I focolai beneficiano chiaramente di questo tasso di disoccupazione, come dicevamo prima, del 6,5%, disoluzione importantissimo. La disoccupazione continua a crescere. E il totale numero di ore lavorate è di livello pre-pandemico. Ma il numero medio di ore lavorate rimane leggermente sotto questo livello e la ripresa è bloccata. Simpata. Allora questo è importante, dice visto che i prezzi di energia scendono, scendono, i governi dovrebbero ridurre i sussidi e dunque per evitare che ci sia ancora più domanda che richiederebbe ancora più tassi più. Le politiche fiscali dovrebbero essere orientate verso aumentare la produttività dell'economia e ridurre alto debito. Cosa anche ridurre prezzi nel meglio termine, se eliminano questi sussidi. Allora, noi diamo il siamo felici di questa ristrutturazione, gestione economica, commissione. Allora, aprile, headline 7, dall'8,5... Allora c'è stato chiaramente in aprile questo teatro dei tassi energia, però i livelli sono molto sotto quelli dell'inizio Ucraina. La economizzazione alimentare rimane elevata, 16% aprile. I prezzi, forza inflattiva forte il core è 5,6 ma leggero ripasso. siamo a livello di febbraio allora non energia beni industriali sono 5,6 allora lì chiaramente è stato un miglioramento ma non forte servizi allora, l'inflazione servizi, servizi da 5,1 a 5,2. Allora L'inflazione è spinta da energia pass-through e da catene di rifornimento. Allora, molto importante quello che dicevamo prima, è servizi riapertura economia e più salari. Allora, gli indicatori sottostanti inflazioni rimangono alti pressioni salariali allora le pressioni salariali aumentano allora recupero di perdita acquisto inflazione allora chiaramente alcune imprese sono riuscite ad aumentare margini profitto Giocando sull'inflazione. Allora, alcuni indicatori a lungo termine di inflazione dicono 2%, alcuni sono saliti. Guardiamo il nostro assessamento del rischio, la valutazione del rischio. Allora, rinnovate mercati, tensioni, tensioni mercati finanziari perché potrebbero portare crisi banche, potrebbe portare a una costruzione del credito più forte del previsto guerra ucraina questo è un altro downside risk riscorrer mm. giù nonostante ciò se il rovesciarsi di questi shock supply per esempio l'energia potrebbe portare a un miglioramento molto importante è il mercato lavoro di cui conta ma potrebbe portare a una crescita maggiore del previsto dunque la terza valutazione ottimista allora ancora grossi rischi all'insù su prospettive inflazione. allora, allora catene rifornimento più prezzi al dettaglio guerra ucraina potrebbe ancora portare a un aumento dei prezzi di energia degli alimentari e poi attese inflattive, più del previsto o aumenti salari rendimento, profittabilità aziende più inflazione recenti negoziati quello che diciamo prima, recenti negoziati salari hanno portato a queste spinte il rischio negativo. Allora, rinnovate tensioni in mercati finanziari, inflazione meno, allora, più debole domanda, perché c'è chiaramente una costruzione sul settore bancario, minore domanda. questione monetaria e finanziaria allora questo è importante loro dicono che il settore bancario euro si è dimostrato resistente nei confronti di queste tensioni allora chiaramente le nostre attività, le nostre decisioni monetarie sono trasmesse ai tassi di prestito allora la crescita dell'erogazione del credito è rallentata a causa tassi più alti, però sta aumentando. Questo survey sondaggio, erogazione credito, più severe condizioni, concessione credito, perché l'erogazione del credito può indebolirsi ulteriormente. Ecco Gian, direi facciamo un riassunto di quanto detto uh, finora da Cristina Lagarde perché alcuni punti centrali sono stati toccati naturalmente, quello sui tassi di interesse ha detto uh, dobbiamo aspettarci che uh, salgano ancora e che restino lì per tutto il tempo necessario insomma. Chiaro. Poi ecco, io... su... sì, sì sì sì prego. No, io chiedo quello che dicevamo prima, lei si sta mostrando più aggressiva del comunicato sì. e sta sconfessando qualsiasi pensiero che questa possa essere la fine del percorso Il capoligna. Il trama ha ancora un po' di strada da fare. Un po' di fermate, sì. Sì sì, Un po' di fermate ancora e poi sul uh, commento del settore bancario ha detto resistente, ma l'aveva detto anche Powell no? ieri sera e poi non aveva fatto in tempo a chiudere la conferenza che invece c'era già stato il dato relativo alle altre eh, banche eh, sì, di medio... ecco, americane che in realtà insomma ancora versano in una crisi quindi insomma queste parole lasciano un po' il tempo che trovano poi vengono smentite magari ehm. dai fatti pochi minuti dopo ma io credo effettivamente che il problema è proprio questo si distinguere tra la crisi di una banca che si sa che è un settore difficile e una crisi sistemica mm -hmm. io non credo che importi più di un tot alla Fed Reserve se poi la FDIC e il tesoro americano entrano Intervi. sul mercato certo. e risolvono il problema quello che sta dicendo questa signora è un'altra cosa lei sento che nel suo aggregato il sistema bancario si mostra resistente sono riusciti a scongiurare chiaramente la crisi di Deutsche Bank per la famosa transazione sedicente del CDS, secondo me c'era qualcos'altro, e dunque non aspettate una crisi bancaria che scaturisca dall'Europa. Perfetto, andiamo innanzitutto a vedere però come stanno reagendo i mercati perché comunque domina ancora il colore rosso tra i listini, sì. Eh sì, nonostante questo, nonostante parole che insomma un po' ci aspettavamo, però magari questa aggressività no? delle parole della Lagarde rispetto al comunicato non viene interpretato dai mercati, in maniera del tutto positiva. Fuzzi Mib oh. che perde ecco, lo 0,57%, eh, stessa percentuale per il DAX, quasi un punto percentuale sotto per il Caccarana, meno 0,79 invece il Fuzzi 100, la borsa di Londra. Queste un po' insomma le impressioni del mercato in tempo reale. Ora torniamo alla conferenza stampa perché iniziano anche le domande dei giornalisti. Chiaro. Vi parlerò un po' chiaramente del Mood che c'era all'interno del Consiglio. Allora, il Mood era, il era determinato, tutti i governatori sono determinati a domare, combattere l'inflazione e portare l'inflazione al 2%. E tutti abbiamo deciso che le prospettive inflattive sono troppo alte. Il Mood era molto focus. Questo è, questa è una riunione tra proiezioni, abbiamo guardato tutti i dati disponibili, è chiaramente l'erogazione del credito, quello pubblicato martedì, è chiaramente effettivamente i criteri di erogazione del credito, di cui parleremo dopo. Siamo metodo dipendenti e abbiamo riuscito articolare chiaramente sui tre tassi di riferimento e abbiamo utilizzato questo metodo e abbiamo fatto un confronto con la inflazione sottostante. E loro hanno preso tutti i dati e hanno visto questi contro questi criteri. allora c'è stata una diversità di opinioni importante tutti sono d'accordo che bisogna guantare i tassi due non stiamo facendo una pausa importantissimo mm -hmm. come dicevamo più strada Sulla base del punto di partenza. E che ci porterà fino alla nostra prossima proiezione. E sulla base dei dati. Qua questi non si fermano, questi non li ferma più nessuno. Sì. Dopo lo commentiamo, Gian. È l'ultimo atto di equilibrismo, è quasi unanime sopporto. Quasi. Allora, metodi, dati, dove siamo? Dove siamo? Chiaramente non cambiano le proiezioni. Mm. L'infezione sostante è ancora alta. Erogazione del credito. la trasmissione della politica monetaria sta funzionando per l'erogazione del credito però come dicevamo prima c'è questo gap della domanda allora c'è ancora questo scarto tra banca e economia reale come dicevamo prima abbiamo aumentato i tassi in modo significativo Ossia, stabilendo una e migliorando la nostra credibilità, il rapporto, la nostra determinazione. Che noi torniamo a degli incrementi più standard. Però c'è ancora il terreno da coprirsi. Importantissimo! Eh hey Gianna ci, ci fermiamo un attimo rispetto a quella conferenza perché sono state dette delle parole davvero significative, me sì, ne sono sì. segnate alcune innanzitutto il mood no? all'interno del consiglio che è stato definito dalla Garda Very Focused quindi insomma sì. determinati a riportare sì, sì. l'inflazione al 2% con le prospettive inflattive che ancora restano troppo alte e sì, poi sì. insomma la dichiarazione sulla pausa qua di intenzione sì. ecco, di, sì. di fare una pausa non c'è ombra eh, insomma non è eh, ombra, assolutamente vanno dritto per dritto. Ma io direi che assolutamente sì, questi sono estremamente determinati, sono decisi, sono riusciti a mettersi d'accordo sul 25 c'era probabilmente qualcuno lì dentro che voleva fare il 50, eh, sì, tipo Wush, tipo, tipo Schnabel. Il mio eroe è Holzman, io lo ammiro moltissimo, sì. effettivamente che dice così perché dice quello che pensa, e effettivamente non è un ipocrita e secondo me effettivamente, ossia questi vanno avanti, e l'ha detto esattamente come ha detto prima, siamo stati dei mini profeti, c'è ancora molta strada, di capolinea non ci siamo ancora. Questi alzano i tassi, io sto guardando le borse europee e questo è veramente un risveglio necessario. Certo. E qui dice Windows: non c'è spazio, presumiamo, di distendersi, complacency, per compiacersi no no chiarissimo e li vediamo anche i dati Gian appunto le, la reazione live eh, delle eh, borse Beh, non può essere di certo positiva rispetto a questo atteggiamento così aggressivo di Christine eh, Lagarde sembra, sembra di sentire il Powell dei bei tempi comunque no? ecco. ma questo eh. è il Powell se uno va a sentirlo, a risentirlo questo è il Powell di ieri io chiaramente qui per rifare veramente il cioè, ritirerei sì. la licenza scuola elementare a molti di questi grossi sapientoni che conosco qui da cui siamo anche amici, perché chiaramente continua a dire che Pausa per i non lo fa. Fine. Certo, certo, e, e l'ABC insomma segue un po' anche eh, questa sì. linea, pur naturalmente in un contesto economico differente, lo abbiamo ripetuto eh, diverse volte, però eh, c'è una unanimità delle banche centrali rispetto all'obiettivo, sì, sì. cioè quello di ridurre l'inflazione, di riportarla al 2%. Sì. Addirittura se diciamo, si ritrovassero eh, sulla famosa torre a dover scegliere tra l'inflazione e la stabilità del sistema, la stabilità finanziaria, butterebbero giù dalla torre quest'ultima per salvaguardare il target, mi sembra di capire eh, in, questo, in questo momento eh, vediamo, allora continuiamo a vedere i dati live, Fuzzi Nib che perde lo 0,42% Dax che è sotto dello 0,49% meno 0,78% eh, per il Cacaran, la borsa di Parigi meno 0,67% per il Fuzzi 100, borsa di Londra, quindi insomma ecco reazione non di certo positiva da parte degli indici, degli stili del vecchio continente, Già Stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto. No, no, giusto, semplicemente questo che io credo che quando lei dice che il sistema bancario nel suo aggregato regge il sound, lei vuol dire, che intende dire, che non c'è conflitto tra politica monetaria e stabilità del sistema. Dici, dice, noi possiamo, aumentare, se noi possiamo sì. aumentare i tassi perché qui non salta un grosso istituto bancario, ci possono essere tensioni però chiaramente non siamo guardate che non siamo negli Stati Uniti. Il vero rischio per loro non è il sistema bancario e anche chiaramente si riaccendersi degli spread sovrani Chiaro. tutto lì. E finora sono riusciti a domare questa situazione tutto qui. Il rischio USA è il rischio potenzialmente sistema bancario, sì, il rischio sì. Eurozona è il rischio sovrano. Ecco It's questo down interessantissimo è così questa distinzione per comprendere ancora meglio poi sì, sì. gli effetti eh, delle decisioni, torniamo live in conferenza perché la Lagarde sta continuando a parlare grazie ci sono molte diverse opinioni alcuni governatori alcuni hanno detto che 50 ci abbiamo preso altri altri diciamo 25 importantissimo, ci abbiamo preso nessuno ha detto zero aumento uh -huh. e questo conferma che siamo su questo viaggio dei rialzi, brava alla fine dei discorsi siamo confrontati rispondere alle domande mettere tutto una certa prospettiva c'è un consenso generale molto forte per questa decisione brava News. Allora, potrebbe dare un po' questo concetto di sufficientemente ristrittivo l'IMF? L'IMF diceva tasso fine 3,75%. Sarebbe questo chiaramente sufficientemente restrittivo? L'ultima riunione. Allora, l'ultimo dibattito: chiaramente, riunione, e il rischio di stringere troppo. E lei crede che questo scenario si potesse riproporre del stringere troppo? Bella domanda. Lei non ha un, io non ho un numero magico per land rate per sufficiently restricted sufficiente restrittivo risposta onesta? Sapremo qual è questo numero quando ci arriveremo e ci stiamo muovendo in questa direzione molto diplomatica mm -hmm. La cosa più importante è cosa significa avere tassi restrittiva. E quello vediamo se le decisioni che prendiamo possono avere un, hanno un impatto sugli attori economici. E quando guardiamo l'erogazione del credito e quando guardiamo ai tassi di interessi, al tasso un aumento, un aumento a tassi. che erano le decisioni preso stanno avendo un effetto è un effetto sufficiente non sappiamo non. perché perché non vediamo a questo punto la trasmissione nella vera economia e quello lo dicevamo anche noi prima perché c'è un eccesso di cash e c'è in ogni caso una migliore dipendenza allora noi non stiamo ancora vedendo il ciclo pieno Vediamo la distrazione che scende, ma di pochissimo, ma il headline scende. Energia, catene di rifornimento. Non lo stiamo ancora vedendo? Non stiamo ancora vedendo gli impatti desiderati del 2%. Siamo chiaramente molto attenti a ciò e stiamo guardando. restrittivo il tasso sufficientemente no allora dunque non ci siamo ancora ragazzi eh sì. è ancora nostro stromo avanti tutta no no assolutamente eh? beh sì è stata interessante la risposta insomma io non ce l'ho il numero magico ce l'avremo quando ci arriveremo sì, sì, sì, eh. sì, sì, sì. Eh, saranno i fatti previsto. a dire esatto saranno i fatti a dire qual è poi effettivamente questo numero magico al di là delle previsioni non lo sa nessuno mm -mm. Lo, lo sapremo dopo sì. ora voi l'investimento dell'APP che era il fondo rischio sovrano lo portate a zero l'APP e se questa decisione fu parte di un compromesso e allora voi avete detto effettivamente sono quelli che volevano 50 voi avete fatto 25 con la promessa di ridurre l'APP rischio sovrano portafoglio la decisione ma la decisione dice no aspettiamo prevediamo questo normale decorso dall'APP di non rinvestire no allora chiaramente ci vorranno ancora 15 anni e non ci sarò A questa decisione a luglio perché abbiamo visto che il reinvestimento parziale, che abbiamo deciso che questo reinvestimento parziale effettivamente è stato assorbito molto bene, ci sono stati scossoni sovrani, spread Italia-Germania, Bitteschön E riduciamo chiaramente eccesso liquidità e chiaramente complementiamo anche ah. l'aumento dei tassi l'APP oramai è obsoleto e sarebbe ancora media 25 miliardi al mese non reinvestiti abbiamo discusso nel consiglio approccio tilting politica di investimento per i corporate bonds questo bonds aziendali allora per privilegiare quei corporate quelle aziende che hanno una buona impronta ambientale se andiamo chiaramente al pieno run off non sarà attuabile allora questo è tutto il discorso del clima allora questo è tutto il discorso aziendale secondo me secondario il vero mm -hmm. discorso è il rischio sovrano c'è stato un deal ossia io faccio 25 ma riduco l'app? no C'era un mood generale, questa era la mossa giusta. Alcuni avrebbero voluto aspettare giugno perché era effettivo, ossia entrava in vigore a luglio. Per riservare un po' di opzionalità, lo dicevamo prima. C'è un target sull'equazione del credito bancario? Anche i fallimenti bancari. Allora, chiaramente, con riferimento anche al fallimento del credito svizzero, le dice che devo guardare questi indicatori. Qual è, qual è la vostra opinione sul sistema bancario? Noi, noi conosciamo un solo target, quello a medio termine che è il 2% e lì veramente siamo completamente focalizzati, ma questa erogazione credito ci informa su questa specie di stretta creditizia sull'economia. Allora, è quello che le banche prevedono sarà o non sarà questa stretta creditizia un survey, un sondaggio sofisticato, ossia previsioni, indicatori, direi, leading. Allora, ci illustra anche la domanda di credito. La domanda, allora, la domanda prestiti da parte dell'azienda è scesa molto. Allora conosciamo, ci permette di vedere che, che le nostre ossia, decisioni politica monetaria cominciano ad avere un effetto. Non è che non vogliamo investire ma che i tassi sono alti, però sono moltissimo cash queste imprese. Siamo in territorio restrittivo ma non sufficiente. Feliz Wyss. qualche parola. È stato, diciamo, risolto molto velocemente. Gli operatori svizzeri non avevano scelte. Una cosa molto specifica è un, un problema di lunga durata che covava allora e non potrei la conclusione che la fusione UPS che di Swiss significhi che c'è una crisi bancaria abbiamo anche capito chiaramente l'utilità di avere regole eh, Stiamo parlando anche, di governance no, ed anche della priorità dei creditori i famosi buoni bonds che furono azzerati Sì. molto importante che erano lati uno. 1 i bond che vengono azzerati nella ristrutturazione credit Suisse Molto importante, ci fu un comunicato, ci fu un comunicato all'SB che dice: non faremo come gli svizzeri. Osi sono la base di indicatori. Poi abbiamo una, un raggio un ventaglio di indicatori. Allora, gli spread, ossia chiaramente sui, sui bond bancari. Non abbiamo visto il tipo di cose, di spray che hanno visto in altre situazioni. Abbiamo avuto un aumento di tensioni dopo gli avvenimenti negli Stati Uniti con Sede Comparali e poi per gli Swiss in Svizzera. Ma la situazione è stata abbastanza calma. Stiamo in continuazione, guardando a questi indicatori, allora, che chiaramente è che il settore bancario uh, europeo sta performando quello statunitense la la finanza? Come può riconciliare la sua dipendenza dai dati con il suo impegno? Ok, allora la vostra dipendenza data è chiaramente con il vostro impegno a fare di più nel futuro. Questa è la forward guidance, ossia è diciamo, un'indicazione senza un'indicazione. Core inflation. Molto importante è monitorare la inflazione core. Allora, la vostra head target è headline inflation al 2%. Come si spiega allora questa vostra grossa enfasi sul core inflation? anche considerando che la core inflation è stato un buon leading indicator anticipo sulla core inflation mm -hmm. sulla headline inflation questo. lui dice essere dipendenti dai dati non vuol dire dare un'indicazione sul futuro io non vi sto dando chiaramente questa indicazione sul futuro che noi a soggetto sia ossia in accordo con ciò, le condizioni, noi aumenteremo i tassi. Ma quando lei diceva, questo l'abbiamo fatto quando siamo partiti da un range molto più basso, questo dicendo adesso, data la nostra linea di base, e i dati che abbiamo oggi, il nostro giudizio è abbastanza stanza, non stiamo pausando, E c'è ancora strada da fare, molto semplice, la baseline, diciamo, è questa linea direttiva, questa base di marzo, e lo sta ribadendo, è molto semplice, questo è un giudizio che abbiamo stirato oggi. come lo possiamo dire chiaramente e senza essere dare forward kindness. Of... Noi guarderemo i dati a un'unione e guarderemo i tre criteri. Eh sì, Gian sta ribadendo il concetto di prima, no? che procederanno step by step, non è il momento delle previsioni, e certo c'è stata e questa, è questa decisione. Della pausa, e non, non è, è assolutamente il momento... quello, men che meno. <ride> Esatto, per cui allacciare cinture e sicurezza. Abbiamo fatto discussione sulla sottostante inflazione. Il core è facile, facile da comunicarsi. Headline tutto. Torniamo mangiare, togliamo energia abbiamo il core. Dobbiamo un po' più in profondità. Dobbiamo più addentrarci nell'indice. Abbiamo moltipli misure. Abbiamo allora, tutta una serie di misure e guardiamo tutte queste misure, ossia core del core del core e tentiamo di capire dall'evoluzione e vediamo un po' l'involuzione dell'inflazione. Non sto dicendo core contro headline, headline e il target. È quello che conta le persone perché la gente vede i prezzi petroliferi che aumentano. E noi lavoriamo per il popolo europeo, ma io prescindo, mi astengo da, da ogni commento. Bene, Gian, direi che rientriamo in studio. Uh, adesso la, la conferenza di Christine Lagarde, eh, insomma non, non penso che duri ancora molto perché già eh, le domande più significative le sono state rivolte facciamo un po' ecco un sunto dei concetti più importanti che sono emersi proprio da questa conferenza stampa abbiamo detto una Lagarde eh, decisa, determinata Chiaro. se non addirittura aggressiva che cosa ha detto? Che l'obiettivo, il target del 2% resta e da quello non ci si muove che non c'è tempo, ecco non è assolutamente questo il tempo per un una pausa rispetto al rialzo dei tassi di interesse che anzi c'è margine perché la, uh, il contorno economico, la situazione economica lo consente per continuare con ecco, andare avanti nella politica sì, sì. restrittiva. Ecco questi sono un po' uh, diciamo i topics uh, che sono emersi dalle, dalle sue parole. Se vuoi sottolineare Gian qualche altro aspetto? Ma io direi che effettivamente sono aspetti estremamente importanti. Il vero aspetto secondo me a questo punto e anche chiaramente tutto il discorso sul rischio sovrano che lei non vede chiaramente anche se non fosse uno dice così esplicitamente sì. questo rischio sovrano estremamente forte questo gli impedirebbe di andare avanti, comunque questo è un commento implicito estremamente importante perché questa è la base sottostante dell'Eurozona, l'Eurozona non è altro effettivamente l'ICB e l'Euro che è uno strumento politico sovraimposto, diciamo, economico, sovraimposto per salvaguardare un sistema politico. E il sistema politico che è non crisi bancaria, non crisi debito 2010, 2011, 2012, non c'è. Questo è importante. Due, ha ribadito un concetto molto importante della dinamica dell'inflazione, che sono questi aumenti salariali. Sì. Parliamoci chiaro. Qui andiamo avanti a questi rinnovi poliennali che saranno importantissimi, che faranno recupero non solamente sugli ultimi tre anni, ma sugli ultimi dodici anni da quando scoppiò la crisi finanziaria. Molto semplice. Poi ha ribadito anche questo discorso del gap, disconnect molto forte tra politica monetaria e economia reale e ha aumentato anche la pressione su questi servizi, domanda forte da parte dei consumatori molte buste paga in giro e anche i salari che stanno riprendendo un attimo fiato aumentando potere d'acquisto, estremamente importante. Ha ribadito anche chiaramente questo concetto che i governi devono smettere chiaramente questi programmi di finanziamento anche al limite di costo energetico o sbloccare quei punti lì e non aumentare ulteriormente pressioni inflattive con sussidi dove poi ci sarebbero, io non so esattamente dove ci siano, paese per paese non possono dare il certo, certo. ma chiaramente evidente in questo istante però chiaramente questo è stato un peso ossia estremamente importante qui quello che sta dicendo la Lagarde la Lagarde sta anche dicendo che loro non pausano dunque questo c'è un step secondo me ancora più aggressivo di Powell Powell sì? Ieri, sì. Non ieri non si, esatto, non si era espresso esatto, lei, sì. lei qui ha proprio chiesto e lei ha detto guardate qui non si pausa qui c'è ancora molta strada da fare qui l'inflazione è ancorata e di fatti secondo me lei al corrispondente di Milano Finanza ha dato una risposta una dice risposta, cioè, sì guarda io guardo le headline ma guardo anche il core il vero numero è il core secondo me il uh -huh. core lei l'ha capito perché se non guardi il core non riesci a capire il discorso sulla dinamica salariale Così, qui ci stiamo proponendo quasi una lotta di classe, ossia siamo banca centrale e lavoratori. È un discorso estremamente semplice. Il medio termine, questi vanno avanti. L'APP è importante, perché chiaramente non reinvestire, vuol dire un'ulteriore riduzione di liquidità su quello che era anche la riduzione del portafoglio bonds. E dunque arriviamo a 25 miliardi non reinvestiti, più 15 miliardi. Che poi chiaramente viene a dimosta. Siamo a riduzione della liquidità 40 miliardi, qua sono veramente soldi che stiamo parlando. Ossia, e non c'è stato un deal, secondo lei, tra quelli che dissero: Ok, io vorrei 50, facciamo 25, però guarda, tu riduci l'APP e lo smetti da lungo. Certo, hanno trovato e... un compromesso, insomma, alla fine tra lei le varie anime. Ma secondo me la prossima volta il compromesso non sai. Ci sono ancora delle tensioni molto forti all'interno di questo Consiglio perché nessuno voleva fare zero. Questi sono sicuri di sé, sono sicuri di poter far fronte a crisi, per esempio la crisi finanziaria, non la vedono come minaccia per l'Europa in aggiunta ai rischi che già compongono. Sì. Questo è un discorso molto semplice: economia sta tenendo, tasso di occupazione scende, cash flow economy si rafforza. Domanda forte, non c'è il rischio. Del debito totale, sovrano? Certo. Quindi, tutte le condizioni per perché ci sia ancora del margine. In, ecco, in, in sintesi, possiamo dire margine. così. C'è del margine. Noi stiamo operando anche in un contesto europeo dove c'è lo stato sociale. certo, certo. Chiaramente, questa cosa è la grossa differenza con gli Stati Uniti, ma veramente, come abbiamo detto sin dall'inizio, ci sono le famose due economie: c'è l'economia della signora Lagarde macro 1, politica monetaria 1, cose di questo tipo, e poi se l'economia reale, che lei dice giustamente, è l'economia di domanda servizi, cash, cash sul fioto, come dicono negli Stati Uniti, questo è paid on the street, pagato proprio sulla strada, lì all'esercizio commerciale, il discorso è molto, molto, molto semplice, questo è un discorso di economia cash flow, questa è un'economia liquida, questa è un'economia che ha due basi, e chiaramente eccesso di liquidità previsto o sia previo e due anche chiaramente aumento stipendi reali che stanno facendo, certo. giocando in presa. Gian. Eh, se, se eh. la Garda appunto eh, si espone con queste dichiarazioni c'è margine per andare avanti? Andremo sì, sì. avanti visto che eh, non è il momento di fare pausa e il target è quello del 2% come vuoi che reagiscano i mercati non possono certo reagire giustamente. positivamente, giustamente e infatti li, li vediamo ancora una volta eh, meno 0,45% per il Fuzi Mib meno 0,48% per il DAC meno 0,89 per il Caccaram, meno 0,64 per Giusto. il Fuzzicento. E eh, ce lo dovevamo aspettare, insomma non poteva Giusto. essere altrimenti assolutamente in linea ecco, con, con le previsioni e con quello che di solito i mercati fanno. Vedremo poi domani ecco, se questo innescherà una sorta di onda lunga o se questa è una reazione semplicemente immediata alle parole eh, della Lagarde, Gian. Ma io credo che effettivamente qui siamo cioè, siamo sparti spartiacque, per questi grandi sapientoni che qui mi dicevano guarda che adesso guarda che adesso Powell taglia i tassi e noi ritorneremo a fare il ponte televisivo, ieri sono presi una botta in testa eh. che si meritavano da tempo e basta con queste scemenze io dico molto apertamente, sono politicamente scorretto o sea, tanto credo che sono un po' un personaggio semi malapartiano sparo e dico la mia e dico che chiaramente qui sono stati delusi anche oggi qui sono le banche centrali che non si fanno intimidire. Mm -mm. Questa è una lotta oramai tra il grande capitale, che molto semplicemente vuole riduzione dei tassi di interesse per tenere alte certe valutazioni anche borsistiche, molto importante, specialmente nel tech per questo qui continua a dirci che siamo sull'orlo del paratro, per fare una specie di ricatto contro il governo, e le banche centrali che dicono sì, tu fai soldi con l'inflazione per due motivi uno, perché poi magari tengo bassi i tassi e poi l'inflazione sale, ma a te non ti importa nulla, e con l'inflazione fai il pricing, inflazione più. Qua ci sono dei margini di profitto che permangono molto forti, nonostante un aumento dei costi di finanziamento. Questa non è più la inflation, questa è la greedflation. grid vuol dire avarizia, sì. proprio ingordigia in inglese. E questa è l'inflazione che è stata spinta anche dagli ingordi. Ma è chiaro che loro giocano sull'inflazione. L'inflazione sempre beneficerà chi ha degli assets reali, perché si parlano tipo gli immobili, e chi ha, per esempio, un'impresa con un pricing power forte. Chi è che sta facendo la voce grossa? Le grosse imprese, molto pricing power. Sai che ti dico, adesso aumento i prezzi, e nel frattempo, ossia, sai che ti dico, al governo non devi aumentare il tasso di interesse, comunque la duplice forma, cioè i profitti che aumentano e il costo del finanziamento che rimane basso. Ma ricordiamoci, il vero problema è di riconciliare oramai un altro discorso e questo gap molto forte che c'è tra l'economia monetaria e l'economia reale, e l'economia reale è un'economia cash, e c'è del tempo per drenare questo cash, perché non hanno impesso talmente tanto Chiarissimo. Gian, abbiamo detto che i sonori dell'economia non ci hanno preso per niente, invece ci hai preso come sempre tu, perché l'hai no. sempre detto, Gian, eh, assolutamente le banche centrali in realtà, nonostante quello che eh, vediamo scritto, che sentiamo, non hanno nessuna intenzione di, di fare pause in questo momento, no. ma. Eh, di, di tirare dritto, questa è la vera intenzione, tu l'hai sempre detto non ci hai mai creduto alla possibilità eh, di un fronte, di una marcia indietro e quindi ecco io eh, per questo dico sempre ai nostri telespettatori che se vogliono capire prima le intenzioni della BCE e no. della Fed devono sintonizzarsi con noi, soprattutto devono sintonizzarsi durante i tuoi spazi di approfondimento perché queste sono le vere previsioni Gianni, io come sempre da, naturalmente ti ringrazio per la, no. la tua disponibilità, naturalmente eh, anche la, la pazienza di ehm, tradurre step by step le parole di Christy Lagarde, ma soprattutto ecco per eh, la tua analisi che è sempre perfetta, puntuale e eh, come detto, ecco il vero Nostradamus ce l'abbiamo noi, chi, chi fa le, le, le previsioni giuste e il nostro Gianerga. Ergas. Sì, io ti ringrazio davvero e naturalmente ti aspetto ancora sulle fonti perché questo è solo il primo step. Da eh, infatti la, la, la decisione di, di Christy Lagarde, la conferenza stampa, mm. e poi ci sarà ancora molto altro da analizzare. Naturalmente dovremo poi vedere eh, di settimana in settimana i dati che emergeranno e che indirizzeranno le scelte future. Io intanto ti ringrazio ancora e ci sentiamo Prego. prestissimo sulle fonti. Grazie Gian. Grazie, grazie a voi, un grande onore, grazie a tutti i telespettatori, grazie. Grazie a te Gian, ringraziamo ancora il nostro Gian Ergas in diretta da New York che ci ha aiutato con la conferenza live di Christine Lagarde, non solo a tradurla parola per parola ma anche a capire appunto le intenzioni della Banca Centrale Europea che lo ricordiamo una volta di più ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, quindi andando un po' contro le previsioni della vigilia che parlavano addirittura di un rialzo di 50 eh, basis point come hanno reagito i mercati in maniera negativa non tanto per il dato in sé quanto soprattutto per le previsioni future perché la Lagarda nella conferenza stampa nel suo discorso è stata molto netta non ci saranno pause rispetto al rialzo eh, dei tassi ma anzi c'è ancora margine per intervenire e i mercati, lo abbiamo visto, non hanno reagito positivamente chiudiamo dunque qui questa diretta dedicata allo speciale BCE io naturalmente vi aspetto ancora con la programmazione di Le Fonti TV per continuare a parlare di mercati di situazione economica finanziaria non solo per quanto riguarda la decisione delle banche centrali ma anche poi per la nuova crisi del settore bancario che si profila nuovamente all'orizzonte con il crack che ha riguardato anche altre banche di medie dimensioni americane. Ne parleremo naturalmente sempre qui con i nostri ospiti quindi mi raccomando Restate con noi, adesso pausa pubblicitaria, poi la programmazione di Le Fonti continua.